Ciao a tutti, oggi parliamo di alette. Eh, ci sono molte domande sulle alette. Intanto, tra tutte le domande che vengono poste per quanto riguarda le alette, è ehm, che, alette, che tipo di alette mi conviene montare, una qualsiasi, gomma. Ehm, Dure, morbide, a scudo, paraboliche, grandi, piccole e poi soprattutto a che distanza devo montarle eh, dalla cover. Ebbene, vedremo di rispondere a molte di queste domande, a molte di queste domande, intanto, intanto vorrei precisare a cosa effettivamente servono le lette. No? Le lette servono a stabilizzare la freccia in volo, a non farla sbandare o a correggere eventuali sbandamenti e, e soprattutto perché le frecce devono avere una determinata forma, un determinato volume e eh, una determinata posizione. Perché non metterle al centro o sulla punta e invece le mettiamo sul fondo. Vediamo di rispondere a tutte queste domande. Vediamo se la scienza ci viene incontro, no? anche per non comprare le alette così solamente a sentimento, solamente se ci piace il colore o se ci piace la forma, ma se esiste qualcosa di scientifico per poter, per poter aiutarci anche a capire eh, qual è la letta migliore per il nostro dio. Ammesso che noi abbiamo già progettato la nostra freccia e quindi lo spine, il peso della punta e tutto quanto concerne eh, poi il volo della freccia e il relativo spine dinamico, concentriamoci sul, sulla, sul, sul tipo di aletta e, e sulla sua posizione. Intanto non esiste per quanto riguarda il volo della freccia una, qualche trattato scientifico che ci possa aiutare, ma però eh, dal punto di vista aeronautico, dell'ingegnere aeronautica, esiste una, una formula che definisce il volume di coda di un aereo, quindi l'impennaggio che hanno gli aerei proprio, proprio che serve a stabilizzare, a stabilizzare le ali, servono per sostenerlo, quindi per generare portanza e la coda serve per la stabilizzazione. Quindi abbiamo tutto sommato eh, qualcosa che ci possa aiutare a capire come, funziona, come funzionano le alette eh, delle frecce. Se noi abbiamo la nostra freccia la nostra freccia questa è la punta, questa è la cocca e noi abbiamo le, nostre alette. Okay? abbiamo le nostre alette. La prima cosa che dobbiamo eh, considerare è il centro di gravità. Il centro di gravità dell'alette è molto semplice, la mettiamo su un dito e abbiamo, dobbiamo trovare il nostro centro di gravità. Perché ci serve il nostro centro di gravità? Vedremo per, ci servirà per eh, considerare e definire il volume di coda. il centro di gravità in questo punto quindi lo posizioniamo per esempio in questo punto centro di gravità centro di gravità centro di gravità sappiamo che serve per stabilire il foc del, della freccia e sappiamo benissimo perché ce lo insegnano i costruttori di aste e di punte che il foc deve essere il più avanzato possibile per quanto riguarda quel tipo di aste e quel tipo di punte Qual è la formula che definisce il volume di coda? Il volume di coda, il volume di coda è uguale ad L per S. L sarà la distanza fra il centro delle arete e il punto dove avviene effettivamente la stabilizzazione e la superficie delle rette la superficie in millimetri quadrati la superficie mettiamo in millimetri quadrati delle alette quindi il volume di coda è dato da da L che è dal centro geometrico delle alette al centro di gravità per la superficie totale delle alette e da questa, da questa formula possiamo trarre alcune conclusioni. Per stabilizzare nel modo migliore le nostre alette, dobbiamo avere il volume di coda più alto possibile. Ovviamente il più alto possibile che permetta di avere un'ottima stabilizzazione, ma anche una minima interferenza con l'attrito con l'aria. Quindi dobbiamo giocare su questi fattori. Per diminuire la superficie, ovviamente possiamo aumentare L, quindi possiamo aumentare questa distanza. Come aumentare questa distanza? Ad esempio, aumentando il fuoco. Aumentando il fuoco, sicuramente aumentiamo la distanza, perché se qua abbiamo il centro geometrico della freccia questa distanza qua sarà il foc ed è logico che se noi questa la accorciamo quindi spostiamo questa in questa posizione in questa posizione aumentiamo sicuramente L Un'altra interessante, un interessante idea per aumentare L, ma mantenere la superficie in condizioni accettabili, che non interferisca troppo con l'attrito con l'aria, è quella di arretrare, di arretrare il più possibile la lente. E qua già abbiamo una conclusione. Le alette devono stare il più vicino possibile alla cocca senza creare interferenze col viso o con i contatti. Quindi, per quanto riguarda gli olimpici che hanno la presa infradito, ebbene, devono posizionare le alette in modo tale che non abbiano interferenze da qualche parte o con la patelletta o col tab. Per quanto riguarda gli archi nudi, le alette vanno messe il più vicino possibile, molto più vicine che non gli archi olimpici o gli archi compound addirittura. Quindi se è vero come vero che non possiamo avere una superficie, un volume di coda eccessivo perché farebbe troppo a dritto con l'aria, possiamo sicuramente aumentare questa lunghezza. Arretrando le alette aumentando il fuoco verso il valore massimo consentito. C'è un'altra un chance, un'altra possibilità che io stesso ho sperimentato. Mi sono trovato molto bene montando queste alette eh, naturali eh, sulle frecce in carbonio. Mi sono trovato molto bene perché, beh, perché eh, permettono di perdonare molto gli, gli sbandamenti, i cattivi rilasci, specialmente alle corte distanze. E diciamo che nel 3D eh, paga abbastanza, ma nel 3D si tira al massimo a 30 metri, con una media intorno ai 18 metri. Quindi venivano molto bene. Mi sono accorto però che le rosate si allargavano molto man mano che le distanze, che le distanze aumentavano. Ovviamente l'errore provocato dall'arco nudo è, è un errore molto più grande di quello che è l'errore provocato eh, dall'aletta o dall'inconsistenza eh, delle alette della, della loro costruzione o dell'attrito con l'aria. Però effettivamente eh, mi sono accorto che in un altro modo riuscivo ad, ad effettuare delle rosate molto più stabili e molto più concentrate. Come ho fatto? Beh, qual è il modo successivo di aumentare il volume di coda? Abbiamo visto che possiamo aumentare la superficie del volume delle, delle alette, aumentare L, e cioè la distanza tra il centro delle alette e il centro di gravità, arretrando le alette o aumentando il poco, ma abbiamo un'altra grandissima possibilità che è quella di aumentare, aumentare la superficie mantenendo invariato o pressoché invariato l'attrito con l'aria. Come? Aumentando le alette, anziché tre alette ne possiamo incollare quattro o anche tranquillamente cinque. Dobbiamo fare le nostre prove. Io mi sono trovato molto bene, addirittura in modo identico alle alette naturali, ma con rosate molto più strette, utilizzando le divane ss 3 con quattro alette. Ho montato quattro alette a 90 gradi una, una sull'altra e effettivamente ho ottenuto una stabilizzazione straordinaria nelle frecce da vicino, ma anche a 50 metri la rosata si è notevolmente ristretta e finalmente eh, non ci sono più quegli sbandamenti dovuti a un rallentamento improvviso dovuto a una grande superficie. Qua abbiamo la stessa superficie di una letta naturale ma distribuita in modo in modo uniforme anziché tre alette con quattro alette e ho trovato che questa soluzione è la soluzione migliore quindi consiglio a tutti di provare perlomeno anziché tre alette ad utilizzare quattro alette ok? abbiamo capito eh, come funziona quindi arretriamo il più possibile verso la cocca il più possibile verso la cocca le nostre alette aumentiamo la superficie inserendo una letta in più e utilizziamo il foc ottimale verso l'alto per aumentare questa distanza L che è la distanza che ci farà stabilizzare meglio la nostra freccia. Ed è questo ovvio, man mano che avviciniamo la letta alla punta la stabilizzazione non avviene più. Addirittura se noi mettessimo a lette vicino alla punta la freccia ribalterebbe, ribalterebbe dopo pochi metri di volo. Ok, spero di esservi essere stato di aiuto e di aver anche spiegato in modo abbastanza scientifico il perché di alcune scelte. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale!